Le tre cose fondamentali in un lavoro di vinteggiatura, 1 la preparazione del supporto, 2 um, il personale quindi chi applica, l'applicatore, chi è che, che fa il lavoro eh, di, di pittura e 3 i materiali, il tipo di materiale che si impiega, queste sono le cose di base fondamentali, senza una buona preparazione non è possibile fare un lavoro di pittura decente. Di qualunque lavoro si tratti, o dell'applicazione della carta da paratico, o di un decorativo, o di una linteggiata semplice, o di una verniciatura, di qualunque cosa si tratti, la preparazione del supporto è alla base di tutto. Ci sono pitture vecchie che in espogliazione, quindi che, si stanno, che sono in fase di distacco, quindi togliere. Ehm, Tutte le parti in fase di stacco, stuccare se necessario, rasare se necessario, dare la mano di fondo in primitura se necessario. Nel caso dei decorativi, assicurarsi di, ehm, di, di leggere le schede tecniche, le schede di sicurezza dei prodotti e il modo di applicazione, quindi applicare eh, i, vari, i, vari, i vari fondi che vengono. Che vengono sempre specificati su ogni decorativo, su ogni casa, su ogni marca, qualunque marca sia, che sia Sic, che, che sia Giorgio Kaiser che sia qualunque marca,